Buonasera a tutti, sono Annalisa Pucceri, sono la referente per il laccio dell'Alleanza Italiana Stop 5G, oggi però sono intervenuta come eh, referente dell'Osservatorio Scuola di Alleanza Italiana. La scuola in questo momento deve essere la nostra preoccupazione principale perché i nostri figli sono stati più martoriati da, dagli ultimi eventi e hanno veramente bisogno di socialità sana, di socialità quotidiana. Eh, purtroppo... Eh, il nostro osservatorio si occupa principalmente, non esclusivamente, ma principalmente del problema dell'elettrosmog a scuola. Un problema che non nasce con il 5G, è un problema che purtroppo ci portiamo avanti da diversi anni e che ha già mi le sue vittime, sebbene nessuno ne parli. Con il 5G la situazione peggiora radicalmente. Parlare di dati in questo momento significa dare il colpo di grazia alla scuola. La didattica a distanza non è scuola, lo Diciamo noi ma non siamo i sogni. Abbiamo alle spalle gli studi dei più grandi neuropsichiatri che ci danno delle indicazioni assolutamente non recepite dal governo, da nessuno. I titoli di questi prestigiosi testi sono già emblematici, demenza digitale, spitzer, il cretino digitale appena uscito e tanti altri, questo è il tono, l'uomo col cervello in tasca, perché purtroppo la scuola digitale è una barra e la digitalizzazione ha crea dei problemi sociopologici e anche emotivi ai nostri ragazzi sono... Analisa oggi, oltre al ciclone elettromagnetico senza precedenti del 5G, alla didattica a distanza, si stanno battendo sulla scuola anche le misure per l'emergenza sanitaria. L'autrice e anche insegnante, mena senatore, in una lettera aperta al ministro Azzolina. Ha definito questo mix un cocktail micidiale. L'osservatorio scuola Stop 5G si occuperà anche di questo? Allora, noi come osservatorio ci occupiamo soprattutto degli aspetti legati all'elettromagnetismo, abbiamo prodotto questo dossier che è scaricabile liberamente, si chiama la scuola elettromagnetica, non soltanto di quello perché fra i membri dell'osservatorio scuola c'è Mena Senatore che è autrice di un testo di facile lettura peraltro che si chiama Bambini digitali, quindi anche degli aspetti socio emotivi, psicologici e quant'altro. Detto questo però come alleanza siamo all'interno di un gruppo di lavoro molto molto eh, ecco, molto autorevole eh, che sta lavorando proprio sul rientro a scuola a tutto tondo. E quindi io sono lì per portare il mio contributo relativo soprattutto alla didattica a distanza, però mi confronto devo dire, con associazioni autorevoli, con il grandissimo Ugo Mattei che, è stato, eh, che ha parlato in conferenza stampa, con l'ex ministro Fiora Monti, da cui vengono delle suggestioni molto interessanti e molti altri deputati e senatori, medici anche. Quindi è chiaro che in quella sede eh, la discussione ha tutto Quindi noi non ci occupiamo direttamente di questo, però al momento il problema è un problema di diritti e di libertà allargato che ci coinvolge necessariamente. Senti, molti parlano della scuola degli orrori, io ti ho sentita nel tuo intervento sul palco parlare del fatto che probabilmente come mamma, nonostante i grembiulini nuovi richiamati a mano, rinuncerai per il momento a far frequentare la scuola ai tuoi figli e come insegnante stai addirittura valutando un anno sabbatico di latitanza dalla scuola. Sì, allora io ho un bimbo che deve fare l'ultimo anno della scuola d'infanzia quindi in questo senso sono facilitata ciò non toglie che diventa una scelta molto difficile non una scelta voluta una scelta imposta da condizioni che non sono accettabili. è vero, i grembiulini li avevo fatti fare a mano perché cercavo una cosa che nei negozi non si può trovare, un po' più sana, un po' più… e stanno lì, e resteranno lì perché purtroppo eh, le nostre scuole stanno diventando dei presidi sanitari, questo lo sappiamo, e rischia di essere ancora presente in maniera molto molto forte a partire dalle scuole dell'infanzia perché è stata proposta già in infanzia e si parla anche dei nidi. Ora, onestamente, conoscendo gli effetti uh, devastanti che questo può avere proprio a livello di crescita, il nostro cervello non è statico, il cervello va stimolato e gli schermi di vario genere, i dispositivi digitali purtroppo non lo stimolano, oltre ad avere delle ripercussioni sanitarie che sono gravissime e sono anche accertate. E io questo ci tengo a dirlo, non è questa la sede per elencare bibliografia, ma siamo tutti a disposizione per consegnarla. Quindi, quindi è una situazione in cui i nostri bambini non vengono tutelati e rischiano vai, di rimanere distanti quando invece avrebbero bisogno proprio di contatto, quando poi non, non c'è una situazione così drammatica. No? Non sono lì a dirlo dal punto di vista numerico. E per cui no, io per una serie di motivi, alcuni legati alla mia diciamo, militanza in alleanza, alcuni legati alla, al mio essere mamma, ma quindi parlo anche da mamma in questo momento, eh, no, non, lo, non potrò, non sono nelle, nelle condizioni di mancare il mio figlio a scuola e non sono pertanto le condizioni di accettare incarichi, ma a prescindere da questo sarebbe anche per me le condizioni sono. Purtroppo improponibili. Sì, eh. certo, perché stavo sentendo che ci sono addirittura 360 triplette di malattie in cui incasellare l'eventuale sospetto di Covid. Tu come insegnante saresti proprio all'inferno praticamente. Sì, sì, sì, sì. Allora eh, parlo come mamma, parlo come Parla insegnante. Come questo mamma. non è un nostro tema, quindi noi non ce ne occupiamo a titolo personale, ce ne occupiamo perché si allarga in questo momento la prospettiva, questo necessariamente. Eh purtroppo io credo che i genitori attenti si rendano conto che per questi bambini e per i nostri ragazzi la situazione è veramente drammatica e non so che tipo di messaggio possa arrivare ai nostri figli quando io ho testimonianze però anche dirette e prevedibili per altri insegnanti spaventatissime spaventatissime quindi in preda alle crisi di nervi già prima di iniziare completamente bardate eh, Senti, ditemi voi che tipo di messaggio deve recepire un bambino in crescita, ma ancora Quindi a titolo personale e come mamma, insomma, hai fatto questa. Come a mamma e come insegnante, sì. vuoi dare l'indirizzo del tuo osservatorio? Per chi eventualmente ancora non si fosse documentato? Sì, noi abbiamo un gruppo Facebook a cui ci si può iscrivere che si chiama Osservatorio Scuola Stop 5G e poi sul nostro sito ufficiale www.alleanzaitalianastop5g.it abbiamo la sezione dedicata all'osservatorio. E si possono scaricare tutti i documenti anche, così come dal gruppo Facebook, è molto importante diffonderli. Guarda, senti, questa piazza comunque oggi è molto più piena, io ero qui il 23 febbraio per Assange e c'erano quattro gatti, oggi siamo veramente in tanti, però vorresti dire a qualcuno magari che è rimasto a casa che cosa si è perso non venendo qui? Allora io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti sotto quel sole con gente da, dalle 15 eh. o prima e quindi siamo veramente molto contenti contenti, ovvio la piazza è enorme poteva essere riempita maggiormente e io dico che in questo momento il sostegno spirituale ci a sarà... più, perché comunque noi come Stop 5G siamo un numero enorme a livello nazionale e ecco ripeto, lo dico a tutti quanti, grazie delle vostre preghiere, che mi vostri... avrebbe fatto piacere anche una vostra partecipazione faccia a faccia per conoscerci e per partire più carichi di prima. Il prossimo appuntamento già pensato è quello dei il 10 ottobre la mazza dell'espero. Eh, non è organizzata l'Alleanza Italiana soltanto, sennò l'Alleanza Italiana aderisce e co insieme a noi. e daremo tutte le informazioni al mondo. Grazie mille, veramente grazie anche del tuo intervento appassionato. Grazie a voi perché abbiamo bisogno di rispondere. Da soli non ce la possiamo fare ma insieme. Ovviamente.